Buon pomeriggio, ben trovate, ben trovati. Siamo a un nuovo appuntamento del Festival della Salute Globale in questa iniziativa online di dialoghi su varie tematiche e mh, oggi pomeriggio ospitiamo con eh, il network italiano della salute globale Saba Anglana che è la testimonial del, del network ma soprattutto ah. è un'artista poliedrica se così si può <ride> dire eh, attrice eh, ca eh, cantautrice eh, conduttrice radiofonica eh, era in tournée con Ulisse, un bellissimo spettacolo di cui è protagonista insieme a Marco Paolini. Eh, tournée interrotta dalla, dal Covid-19, da, dalla pandemia che ha travolto tutto e, e quindi diciamo, anche lei ha risentito come, tutte noi, come tutti noi di questo, di questo fermo. Tra l'altro i due mondi che si incontrano oggi, quello della cooperazione internazionale e quello dell'arte, eh, in realtà hanno vissuto in maniera un po' diversa questo, questo periodo, soprattutto il lockdown, perché eh, il mondo degli artisti, come sappiamo anche da quello che leggiamo in questi giorni, eh, è stato completamente fermato, bloccato dalla pandemia eh, per tutta una serie chiaramente di, di motivi di, legati alla, alla sicurezza sanitaria, mentre invece appunto il mondo della cooperazione di fatto... Eh, rientra in quella parte di mondo che non si è mai fermata. Che non si è mai fermata non solo perché la cooperazione sanitaria è stata chiaramente in prima linea sia in Italia che nel resto del mondo, ma anche perché eh, tutta una serie di iniziative e di servizi che mh, vengono rivolti alle parti più eh, vulnerabili, più deboli della, della popolazione. Eh, sono svolti spesso dall ONG, dalla ONG, dalle organizzazioni della società civile. E, per chi non lo conoscesse, il Network Italiano della Salute Globale è una rete di mh, circa 10 organizzazioni della società civile, quelle che una volta si chiamavano organizzazioni non, non governative. È impegnato da quasi vent'anni sul fronte tra l'altro delle pandemie perché eh, è nato come eh, osservatorio per la lotta alla poi nel corso degli anni con il lavoro sul campo eh, si è capita la, la grande connessione che c'è tra il diritto alla salute globale e la lotta alle pandemie e quindi negli ultimi anni è diventato network salute globale e diciamo è, eh, il, il lavoro appunto è diventato eh, a tutto campo eh, tra L'altro è attivo anche, diciamo, nelle reti che in questo momento stanno lavorando per eh, L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in cui appunto il, il diritto alla salute è uno di quelli diciamo, principali, uno de, de, dei primi. Eh, vorrei cominciare per rompere il, il ghiaccio di questi dialoghi, che diciamo per quanto ci siamo abituati e abituati, ancora, rimane sempre molto difficile no? non avere questa la, diciamo la presenza, il, il, la fisicità, il corpo al corpo quando si, si intervista una persona. E volevo chiedere appunto a Sabba. Uh, che è da sempre è impegnata uh, nel, uh, nel privato sociale, nel, è stata diciamo, la testimonial di, eh, di diverse organizzazioni della società civile prima ancora di essere testimonial del network. Che cosa significa testimoniare la salute globale uh, nell'epoca della pandemia? Tra l'altro tu hai, hai vissuto il lockdown in una delle regioni maggiormente colpite in Italia, perché vivi in Piemonte e quindi ancora di più forse hai sentito... Eh, lo stare chiusa e il non poter fare tutta una serie di attività. Allora, intanto eh, la parola testimonial a cui tu mi richiami anche con un certo rigore, proprio no, anche di, di ruolo, così come è, com è giusto che sia, eh, rimanda a un concetto che tu hai nominato poco fa, cioè il concetto di presenza. Che è fondamentale cioè essere testimonial significa essere presenti non soltanto a se stessi, come è auspicabile in tutti i casi, ma anche presenti alle situazioni che si vanno poi a raccontare a un pubblico di, di persone che vorrebbero dare il loro contributo perché eh, problemi che riguardano noi e gli altri no, si possano risolvere. Quindi, questo concetto di presenza e di presa di coscienza eh, è fondamentale quando si, va, fa, si fa il ruolo cosiddetto di testimonial, e oltre a quello c'è anche insomma, il, il grande compito di presenziare fisicamente, no? quando si va fisicamente a vedere con i propri occhi come può cambiare la situazione di un paese, di un villaggio, di un piccolo grande nucleo sociale attraverso gli aiuti che vengono dall'esterno e che cosa sono gli aiuti e che cosa cambiano realmente questi aiuti. Quindi la figura del testimonial in realtà è una figura… Sottovalutata da un certo punto di vista dai testimonial stessi, no? Io, tra virgolette, mi sono guadagnata questo, questo ruolo con un curriculum inconsapevole. Cioè, io ho costruito parte del mio lavoro di artista attraverso l'osservazione proprio della salute dell'essere umano, sia nel senso microscopico del termine, quindi la salute personale, che macroscopico su scala più generale. Ho raccontato, per esempio, nell'ultimo album come la salute di una città dipenda dalla salute del suo nucleo, cioè dalla sua pancia, la pancia è formata da delle persone fisiche che abitano dei centri in cui si, eh, si, si è sedimentata nel tempo la tradizione, per esempio, la cultura più popolare, eccetera. E se una società come quella, a cui ho fatto riferimento con l'ultimo lavoro, per esempio la società etiope, Addis Abeba, capitale di questa grande nazione che ha attualmente l'11% di PIL di crescita, questo eh, oltre la città. Ho parlato di acqua nel, nel mio lavoro, in un altro eh, album, come l'accesso all'acqua è un diritto fondamentale, qualcosa di cui si è dibattuto anche in Italia. Noi pensiamo di essere lontani da certi problem certe problematiche, pensiamo di essere così, effettivamente è, in un paese fortunato, però rapidamente, in maniera brusca, le situazioni possono ribaltarsi, così come è successo nel covid no? con questa emergenza che ci ha messo sotto gli occhi come nessuno è realmente immune dalle emergenze e come una visione di una salute globale riguarda noi stessi anche se non siamo eh, coinvolti oggi potremo esserlo domani quando un artista si occupa di, di, di felicità anche semplicemente o di stare bene non può prescindere da un occhio rivolto verso la salute fisica delle persone che sono vicine ma anche quelle lontane. E, e tra l'altro appunto hai, hai accennato a una delle questioni che forse sono emerse in maniera più forte in questi mesi, il fatto appunto no, che siamo estremamente tutte e tutti interconnessi con l'ambiente circostante. Tu prima nominavi la questione diciamo, legata no, alle tematiche dell'acqua, ma potremmo parlare dell'inquinamento, di tutta una serie di di questioni che hanno evidenziato come la salute umana è legata alla salute eh, degli animali, alla salute del, del mondo vegetale, del mondo che tutto ci circonda e eh, tra l'altro tra le iniziative con le quali diciamo appunto ti abbiamo coinvolto e ti abbiamo richiamato a questo ruolo vorrei ricordare anche il video che l'anno scorso facemmo insieme a te, Apria la Salute che era appunto una un primo lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana rispetto a queste tematiche importanti della, della salute globale, eh, perché effettivamente su questo poi tra l'altro da tempo c'è un impegno grosso all'interno del mondo della cooperazione internazionale c'è il Fondo Globale che è attivo da circa vent'anni, e che appunto da, da sempre ha messo al centro queste, queste questioni e si è cercato appunto di far capire quanto era tutto collegato e tra l'altro in questi mesi non a caso le eh, ONG del nostro network ma anche chiaramente tutto il mondo della cooperazione internazionale si è mossa proprio su più ambiti, non, non semplicemente e eh, solamente nell'ambito della cooperazione sanitaria, ci sono state per esempio alcune ONG del network, penso a Copi, che hanno lavorato in questi mesi per mantenere alto l'attenzione anche sul diritto allo studio e hanno fatto lavoro di formazione nel, nelle aree del Niger, nelle scuole dove sono presenti per far appunto conoscere agli studenti, alle loro insegnanti, quali erano le problematiche legate alla pandemia. Ci sono state altre ONG che lavorano per esempio in luoghi un pochino più difficili come potrebbero essere le baraccopoli del, del Kenya, dove lì per esempio c'era il problema oggettivo del distanziamento sociale, no? del far prendere le distanze a persone che vivono in situazioni sicuramente molto diverse da da noi che viviamo nelle città europee, nelle città occidentali. E, hai nominato la salute mentale e mi viene in mente per esempio il lavoro fatto dalle cooperanti di Aidos in Giordania che stanno lavorando con un progetto in alcune cliniche mm. dove in particolar modo appunto si prendono cura delle persone con disabilità varie, quindi anche la disabilità e diciamo, il disturbo mentale mm. e, ehm, e tra l'altro in maniera trasversale in tutti questi ambiti diciamo, di lavoro sul campo all'estero, eh, così come in Italia, eh, si è potuto anche diciamo, vedere, l'hanno detto poi anche le grandi istituzioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e, e non solo, che a pagare un prezzo più alto nella pandemia spesso e volentieri sono le donne che rimangono diciamo, eh, doppiamente colpite dalla, diciamo, da, da, dalle problematiche di salute, perché poi spesso accanto a quelle... C'è eh, un problema di, di povertà, eh, di violenza che possono subire in certi contesti. Eh, L'aver tenuto chiuse molte donne dentro casa in questi mesi in tutti gli ambiti, diciamo in tutti eh, i luoghi del mondo ha significato anche che subissero più, più violenze di ogni tipo, eh, abbiamo nominato l'Africa, eh, che effetto ti ha fatto che è una tua diciamo, terra d'origine, no? tu sei come dire, eh, hai un pezzo di, come dire, di radici là, in, in, in Etiopia, in Somalia, che, che, che effetto ti ha fatto in questi mesi eh, leggere diciamo anche notizie da lì, eh, non so se tu hai contatti diretti ancora, tra l'altro anche come dire visto che oggi parliamo di co comunicare no, la salute globale, comunicarla anche attraverso l'arte, eh, da comunicatrice dico che è molto difficile, perché ci sono tanti pregiudizi, ci sono tanti, ehm, soprattutto diciamo, ne, nei mesi precedenti al Covid, la cooperazione internazionale, il mondo dell'ONG, in, in particolare in Italia aveva subito molti, molti attacchi, e quindi è sempre molto difficile no? far passare poi il messaggio di quello che realmente viene fatto. Eh, rispetto alla tua terra d'origine cosa ci dici? Guarda, intanto... Sono molto contenta di quello che tu hai detto perché intanto fammi, fammi dire soltanto questa cosa, in queste, in queste discussioni legate alla salute globale c'è sempre la parola globale no? che, che, che torna, una parola un po' controversa, una parola che alcuni non amano moltissimo. Tutte le volte che si apre una finestra sull'Africa, soprattutto in questi momenti in cui andiamo non so, nei social network e per cui ci sono eh, anche degli spot legati a quello che, cosa, che si può fare per i paesi meno fortunati, si percepisce di rimbalzo un senso quasi di fastidio per dire abbiamo noi i nostri problemi, figurati se abbiamo la forza, la facoltà, l'energia fisica e mentale per pensare agli altri. Ecco è fondamentale pensare al fatto che in questo caso la parola globale è fondamentale per comprendere questa appartenenza ad una grande famiglia mondiale come se fossimo una parte di un organismo intero se si ammala il piede noi potremmo anche continuamente pensare di poterlo abbandonare questo dolore di eh, ignorarlo, ma poi questo dolore si trasmette nelle altre parti, potrebbe comunque essere la cartina di tornasole di problemi che stanno a monte, stanno in, in, fisiologicamente in altre parti anche più vitali no, del nostro organismo. Quindi la parola globale… Che spendiamo tantissimo in queste dirette, durante tutto anche il festival, che così, in maniera lungimerante, no, pensa a, a, a, un, a una visione d'insieme, ci impone una presa di, di, di esame, no, in esame di questa di questa appartenenza ad un unico organismo, così quando io vedevo l'Etiopia, le notizie per tornare alla tua domanda, le notizie di Addis Abeba, attraverso i famosi hashtag, attraverso Twitter e tutte le varie fonti di informazioni che potevano no, in presa diretta eh, darmi un po' il polso della situazione, ecco, non mi sembrava di buttare un occhio lontano da me, ma non per le, le mie origini ma semplicemente perché proprio questa visione globale anche di un virus che non conosce frontiere ci impone a sentirci parte di un organismo intero, per cui non possiamo dirci fuori dalla pandemia se non l'ultimo dei paesi può dichiararsi fuori dall'emergenza. Molte delle eh, ONG del network che sono state appunto attive presenti in questo in questo periodo in, in varie regioni del mondo ehm, hanno proprio testimoniato questo il, il fatto che ehm, anche laddove eh, i sistemi sanitari non sembravano essere così all'avanguardia così come dire attrezzati come quelli del nostro mondo occidentale in realtà eh, poi, si sono diciamo, in molti paesi si sono ehm, rivelati molto più agili, o comunque hanno risposto bene uno diciamo un, un cooperante nei giorni scorsi mi diceva che effettivamente le ONG hanno risposto con grande flessibilità e velocità alla, alla pandemia soprattutto appunto nei paesi eh, del cosiddetto sud del mondo e diciamo in via di sviluppo e quindi questo ha permesso tra l'altro una, una, una cosa che in Europa invece è successa abbiamo visto anche con grandi polemiche un po' dopo, in molti paesi c'è stato un lockdown immediato Molti hanno preso esempio proprio dall'Italia, eh, per esempio appunto eh, la Giordania mi raccontava questa cooperante di Eidos che eh, in Giordania il lockdown è partito immediatamente in maniera estremamente rigida e questo per esempio ha permesso di eh, tenere sotto controllo anche la situazione nei campi rifugiati e profughi che in Giordania accolgono migliaia di persone, voi vi potete immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se fosse no, partita qualche, diciamo, qualche, diciamo, qualche focolaio grosso dentro una, un campo del genere e, um, e questo diciamo anche, eh, come dire, racconta eh, un… Um, un modo di vivere eh, eh, non solo la salute in maniera differente da, da come la viviamo noi, perché giustamente prima Saba diceva quando stiamo bene non ci preoccupiamo minimamente del, del dopo, del futuro e pensiamo solamente appunto al, no, al nostro stare bene, non ci preoccupiamo molto di chi in altri paesi ha dei sistemi sanitari ancora diciamo non completamente strutturati, non completamente costruiti e, ehm, e tornando anche diciamo un po' al tema della giornata che è quello di comunicare la cooperazione eh, internazionale, comunicare la salute globale in maniera eh, differente, non semplicemente con un comunicato stampa ma anche appunto con le parole e i linguaggi dell'arte eh, vorrei anche ricordare che eh, un paio di anni fa abbiamo fatto un progetto con un fotografo di fama internazionale, Francesco Cocco, eh, che eh, ha documentato il lavoro delle ONG eh, del network in Burkina Faso. E per esempio, lì c'erano delle immagini molto belle, eh, in quella che poi è diventata una mostra, che hanno fatto vedere come, per esempio, a differenza eh, di noi in Europa, che per noi diciamo, è immediato andare al pronto soccorso per qualunque tipo di problema, anche quello, diciamo un pochino più eh, blando, eh, ci sono persone lì che partono la mattina presto con la loro valigetta per arrivare a chilometri di distanza, dopo un lungo cammino, al primo diciamo, dispensario medico, al primo presidio sanitario. No? Quindi, come dire, mh, la pandemia ci ha restituito anche questo grande racconto globale, volendo tornare a quella parola che giustamente sottolineavi tu. E ha anche come dire, messo in luce perfettamente quello che la cooperazione internazionale dice da sempre, il fatto sia che eh, esistono fasce di eh, popolazioni eh, vulnerabili che non hanno accesso a tutta una serie di diritti e eh, di possibilità rispetto alla salute, all'istruzione, alla... A, diciamo, la, lo sviluppo economico, la, la, la sicurezza del lavoro, non hanno accesso a tutto questo che poi è tutto insieme salute globale e, e, e, queste, e queste parti di popolazione chiaramente in questo momento sono state quelle diciamo, su cui si è rivolto maggiormente anche l'occhio delle eh, ONG del, del network, eh, fermo restando che alcune di loro hanno lavorato contemporaneamente come dicevo all'inizio anche in Italia perché alcune ONG per esempio sono state molto presenti eh, a Bergamo, a Milano, a Crema, in, diciamo, in, in delle, a Brescia, in alcune delle città eh, più colpite in Italia, perché lì hanno, diciamo, la, sono radicate nel territorio, lì hanno le loro sedi e quindi c'è stato anche questo come dire, no? Eh, andate e ritorno da situazioni, diciamo, di disagio, non solo all'estero, ma anche nel, nel proprio paese. E, mh, e a proposito di questo, mh, volevo chiedere a Saba di raccontarci un po' quelle che sono state le sue esperienze sul, sul campo, perché lei appunto comunque ha visto con i propri occhi alcuni progetti portati avanti dalla società civile e dalla cooperazione internazionale e, e probabilmente sentirli raccontare da lei ha appunto una... Uh, un suono, un, un, un, un tono differente, diciamo che non è quello istituzionale di chi fa comunicazione per, per la cooperazione. Tanto si restituisce un ricordo così che mi è fatto venire in mente: eravamo con Amref in, nella savana, per cui io ho visto questi masai che al collo avevano non le tradizionali collane, o meglio, tradizionali collane. ma customizzate in maniera un po' particolare, cioè spuntava un bellissimo cellulare no? da darle i collane, cellulare, ma cosa ci fanno? Molto facile, loro camminano anche mezza giornata per arrivare al villaggio con l'energia elettrica, attaccano il cellulare e poi tengono il cellulare per le emergenze, perché? A proposito, a proposito di che cosa fanno le ONG sul campo, una come, come Amref, per esempio, che fa parte appunto del network, eh, mette a disposizione ai Masai la possibilità di associarsi, di pagare una cifra simbolica per far sì che in qualsiasi momento dell'anno un Masai in difficoltà, con problemi di salute seri, potrebbe telefonare col suo cellulare a Nairobi, gli headquarters e lì i flying doctors partono e arrivano atterrano in maniera un po', un po' improbabile nella savana e prendono insomma i Masai li portano in un centro medico specializzato, in un ospedale, per dire che la salute, questo continuo monitorare la salute di ogni parte della società all'interno di un paese, nei villaggi anche più remoti, dà veramente misura del grado di civiltà. Di una, di una nazione e di un intero pianeta. Dimmi come tratterai gli ultimi e ti dirò chi sei. Cioè, un, il grado di civiltà di una nazione si misura su, su, su come effettivamente si, si prende cura anche dei, dei più deboli. Io ho visto dei villaggi cambiare la loro faccia completamente attraverso una pipeline, cioè attraverso la costruzione di condutture d'acqua o la realizzazione di un pozzo, anche piccolo, grande come una piscina, cioè creare una forma di indotto, una microeconomia che sorregge un intero villaggio, questo significa anche investire in termini di pacificazione, non, per, non che l'economia diventi volano attraverso cui poi c'è lo sviluppo, ma è la, in realtà la salute il vero motore per lo sviluppo di un paese. Ci sono dei paesi industrializzati apparentemente, mh, tecnologicamente molto, ma le persone si ammalano per esempio, come abbiamo detto all'inizio, di, di forme, di, di una malattia dell'anima, dell della malattia della psiche, cioè la salute in realtà dovrebbe essere alla base di tutto quanto e la tecnologia e l'economia dovrebbe sicuramente fare, essere a servizio della salute. Io ricordo a Malindi, per esempio, una... Un, un episodio che mi ha veramente molto colpito e mi ha responsabilizzato non soltanto come artista ma come essere umano ma Lindy conoscete è, una, eh, è una, una parte del mondo abbastanza mh, dopata di, di resort di aperitivi al tramonto di, di, di strutture di divertimenti diciamo che sono lontani anni luce da una realtà invece molto presente molto vicina geograficamente a quella costa, cioè nell'entroterra, appena 3-4 km, ci sono dei villaggi in cui i bambini muoiono di fame. L'ho visto con i miei occhi, ho visto bambini, i famosi bambini dell'iconografia tristissima, purtroppo del paese eh, del, dell'intero continente africano, che purtroppo è un po' una, una, la croce no, di un continente continuamente eh, identificato con i bambini con la pancia gonfia. Ma io l'ho visto i bambini così, veramente a un passo da, da, da, da perdere la loro vita per la mancanza di, di, di sostegno. La mia, il fatto di non, la mia impotenza in quel caso ha dato, mi ha dato misura di, di, di quanto è importante investire chi sa più di noi e ha meccanismi e ha strumenti di intervento pratici sul campo, no? Di aiuto, quanto è importante passare il testimone a proposito di, di concetto di, di testimoniare, di testimonial come ruolo. Non lo sono soltanto io, testimonial, lo siamo tutti quanti noi quando siamo in grado di vedere e certe volte non vogliamo vedere perché preferiamo guardare il tramonto e prenderci l'aperitivo, gli Amalindi e non sapere che a 3-4 km dietro, nell'entroterra, c'è chi muore di fame. Essere interconnessi con il mondo avere la, il senso di quanto questo mondo ci, possa darci in termini psicologici, affettivi e di crescita umana significa non guardare soltanto nella direzione ma guardare a 360 gradi globalmente tutto quello che succede e un occhio vigile sulla salute, sul campo è ciò che veramente fa la differenza. Eh, rispetto a questo, un, una un, come dire, riflessione che mi viene proprio in questo momento esatto, mi, mi viene da pensare, no? ma eh, quando appunto l'arte eh, è accanto all'impegno della società civile, no? eh, a, a volte ci si può sentire anche molto scomodi, no? perché la società civile spesso è, eh, come dire, ha questo ruolo scomodo all'interno della della collettività umana, perché comunque pone delle questioni, eh, mette sotto la lente ingrandimento appunto dei, eh, i limiti, di ingrandimento dei limiti, i problemi di un sistema mondo che eh, tra l'altro sembra andare sempre di più no, verso l'aumento delle disuguaglianze, delle discriminazioni, perché un, un altro per esempio delle, delle questioni eh, che sono legate alla salute e alle diciamo pandemie che possono scoppiare, il fatto che poi non è il caso del Covid, perché in questo caso diciamo, ha delle, eh, come dire, eh, anche delle, de, delle cause diverse, no? però se pensiamo a una pandemia come quella dell'HV, dell'AIDS, no? che, che significa ancora oggi discriminazione, e stigma verso chi è affetto da quella, da quella malattia, no? e, ehm, cosa vuol dire in questo caso se, se, se, diciamo, all'interno di un mondo come quello dello spettacolo, dell'arte che… È questo che vediamo con te, ma è anche tanto altro, molto altro. Eh, che vuol dire, diciamo, no? sentirsi scomodi, e soprattutto una domanda che ti faccio: perché l'altro giorno commentavo sempre con un cooperante che eh, riflettendo su quello che, che è avvenuto in questi mesi, lui diceva: se, po Forse possiamo dire con fiducia che non c'è stata una come dire, eh, o uh, uh, uh, uh, mettere le mani in chiave di business sull'emergenza Covid no? cioè nel senso che nessuno ha provato a speculare questo lui lo diceva da, da parte diciamo, no, de, de, de, de, come, diciamo con gli occhi di un cooperante eh, rispetto invece al sistema media al sistema spettacolo che sappiamo quanto invece è capace di speculare su certe questioni secondo te il Covid ha insegnato qualcosa anche a questo mondo che frequenti molto più te che noi oppure invece c'è sempre poi chi è scomodo e chi invece, come dire, su tutta una serie di vicende in qualche modo prova a metterci un fiocchetto di opportunismo. No, ma i fiocchetti ci, ce ne sono stati tanti, pure troppi, anche dalle istituzioni che ci hanno definito simpatici e divertenti, che facciamo divertire anche, però questo è sicuramente un aspetto buono, buonario, che, che siamo disposti anche a... A, a, a coprire come giu, i famosi giullari no? perché gli artisti sono anche, nascono anche un po' per quello no? però le responsabilità cadono non sull'arte ma sugli artisti come esseri umani cioè l'arte di per sé io credo non abbia l'arte la creatività di per sé non ha una responsabilità diretta perché dovrebbe essere libera da ogni ehm, tentativo di didascalico, di, di, di, didattico, etico, morale, eccetera, l'arte è libera, ma gli artisti in realtà come canalizzatori non sono così completamente no, liberi dalla responsabilità che la vita li investe come esseri umani. Siamo esseri umani che hanno degli strumenti diversi da quelli che hanno per esempio i politici o che hanno eh, gli ingegneri, gli architetti, e chapeau. Abbiamo altri strumenti, altri canali e attraverso questi canali, così come la politica e così come eh, l'ingegneria eh, veicola attraverso questi canali opere per far sì che la società migliori, perché la visione è quella di una, di una crescita soprattutto dell'umanità in termini di, di, di, di maturità, così noi probabilmente come artisti Dovremmo avere lo stesso ruolo, abbiamo lo stesso tipo di responsabilità, ma più come esseri umani, cioè, questo elemento dell'umanità ci rende simili, uguali a chiunque altro sulla Terra mh, si, si presti, offra al proprio servizio la, la, la crescita di, di, dei propri simili, del, de, del proprio pianeta, la crescita, ma inteso in termini non economici naturalmente, ma di coscienza e di sviluppo dell'umanità, sviluppo spirituale, mi viene anche da, da dire. Il Covid uh, ha scoperchiato in questo senso il caso di Pandora, ha posto veramente l'accento sul ruolo degli artisti nella società, sono un orpello, sono l'elemento che può essere tranquillamente sostituito perché è, è, è inutile, cioè una forma, cioè è superfluo oppure abbiamo veramente un ruolo. Questo lo possiamo decidere anche noi stessi artisti, dipende da come usiamo i nostri canali, i nostri strumenti, ci sono alcuni che si occupano di un puro intrattenimento e anche questo ha un valore, M milioni di ore, milioni no, migliaia di ore eh, in, eh, in clausura sono forse state più sopportabili attraverso la lettura di un buon libro, l'esame di un bel quadro, la, una bella canzone che hai in testa, o la riflessione su dei concetti che, che derivano da, da, da un'immagine. Ma oltre a questo, oltre a questo momento particolare, c'è il nostro ruolo nella società, che è importante quanto tutti gli altri. Se noi non pensiamo alla nostra società semplicemente come produttiva e in crescita economica, quindi il Covid in questo momento, su più fronti e non da ultimo sul fronte dell'arte, pone l'accento sul fatto che tutto quello che facciamo non deve essere veicolato da una, una visione eh, speculativa eh, e speculatrice, quindi economica, di, di, di, di, di crescita delle risorse, eh, c'è tanto, molto altro. Eh, io ricordo… Quanto per esempio nell'Islam di Nairobi in cui ci sono anche delle patologie gravi, ci sono malattie, contagi anche in tempi non sospetti e non parlo di, questo, di questa ultima pandemia, in situazioni promiscue ci sono. Dei problemi legati proprio alla, alla salute, come i dispensari o i piccoli centri che si occupano proprio di, del primo soccorso siano fondamentali. Ma io ho visto anche con gli stessi giovani, perché stiamo parlando per esempio del continente africano, fatto da, da, da, da, popolazione molto giovane rispetto all'Europa e gli altri continenti. Io ho visto cambiare in termini proprio fisici i ragazzi se portati in, in situazioni in cui potevano esprimersi come artisti, come cantanti, come danzatori, come pittori, cioè come la creatività è molto alleata alla salute, a proposito. Se diciamo che la salute è al centro di tutti gli interessi del nostro globo, così l'arte, per rispondere alla tua domanda, è un'alleata molto forte, è una grandissima aiuto rispetto, cioè il connubio salute e creatività va di, pari, va di pari passo. Questo significa che impone la nostra riflessione, cioè ci impone una visione di filosofia della medicina. Non semplicemente salute in termini eh, biologici e legati alle scoperte, ma proprio di visione del mondo. Filosofia della medicina significa che tu non puoi scorporare la tua psiche dal tuo corpo. E si ritorna alla visione globale, se siamo degli, degli individui e degli esseri, un organismo complesso, e per complessità parlo di ricchezza, allora la nostra mente, il nostro stato psicologico è dipendente da quello fisico e viceversa. Questo vale su piccola scala, ma anche su grande scala. Tutte, tutto quello che ho visto sul campo mi ha insegnato questo, e mi ha sicuramente responsabilizzato, e mi ha regalato, mi ha dato un grandissimo dono, mi ha fatto capire che veramente una canzone, se non può cambiare il mondo, può fornire degli strumenti agli esseri umani per cambiare il mondo. E eh, infatti a proposito di questo volevo chiederti appunto perché ehm, il Covid, come dire, dovrebbe aver insegnato a questo punto, diciamo, quello che sta avvenendo anche poi in queste ultime settimane, perché in realtà... Diciamo, è, è una situazione in, in cambiamento continuo, no? ogni giorno c'è un pezzo di mondo che sembra eh, guarire del tutto, un altro che si riammala, quindi no, stiamo ancora completamente dentro no? questa, questa situazione, e probabilmente però una delle riflessioni che dovremmo ormai aver fatto tutti e tutti quanti, e diciamo essere arrivati anche come dire, a, a un filo rosso comune, è il fatto che o ci prendiamo cura del mondo in maniera collettiva, oppure non usciamo anche da un'eventuale nuova pandemia, un nuovo virus che potrebbe arrivare e, e prenderci di sorpresa, così come ci ha preso di sorpresa il, il Covid, e quindi mi viene da pensare che questa cura del mondo in chiave collettiva significa intanto una redistribuzione di questa cura, e qui penso sempre al fatto che poi c'è un pezzo di mondo che si prende molto più carico, soprattutto del lavoro di cura, penso alle donne, in, diciamo in assoluto, per quella anche della mia formazione eh, intellettuale e politica, penso alle classi eh, di lavoratrici e lavoratori più umili, che di fatto poi sono quelli che mandano avanti questo mondo, no? perché si occupano di tutta una serie di mestieri e portano avanti le catene di montaggio che poi come dire, alimentano tutto, Diciamo, il, il consumismo che porta avanti questo, questo mondo. E mi viene da pensare che, che diciamo, Tanta è questa necessità di, eh, di, di curare il mondo, tanto è però il dolore che in questo momento stiamo attraversando. Ancora stiamo, come dire, in una situazione di ferita completamente aperta. E, e allora mh, chiedo a te appunto come, come artista, secondo te, in che modo l'arte può eh, a, a, a, diciamo, prendersi cura di questo dolore? Anche, anche solo in minima parte, proprio perché poi ognuno deve fare la, la propria no? di, di parte, però... Da, dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, ehm, quale può essere, diciamo, uno strumento che non è la parola come quella che ci stiamo, come dire, scambiando noi in questo, in questo pomeriggio, ma quale può essere lo strumento diverso per alleviare il dolore? Io nel mio piccolo, i concerti e gli interventi che faccio sono sempre un po' in maniera anche inizialmente inconsapevoli, rivolti ad una al disegno quasi progettuale di un rito, di un rito collettivo. Uh, un rito in cui, uh, in questo caso, la musica diventa uno strumento per cui tu ti colleghi a qualcosa di assoluto, cioè qualcosa che è al di sopra del particolarismo della tua vita dei tuoi problemi e del circuito asfittico in cui perdi la, la, la visione generale delle cose cioè la musica eh, in questo caso ma qualsiasi forma d'arte ti aiuta a trascendere i tuoi problemi e a vederli in realtà come risolvibili perché piccoli se tu ti fai partecipe diventi tu stesso parte di un rito che, che la creatività e l'arte offre, a prescindere dal ruolo di artista, performer e di spettatore, perché le cose si fanno insieme, no? noi non, saremmo, eh, non avremmo lo stesso tipo di potere, di canalizzazione se non avessimo anche un pubblico a cui raccontare, con cui condividere tutto questo. Quindi queste parti insieme concorrono a una visione, L'abbiamo detto all'inizio: globale, nel senso più squisito del termine, ma mi viene da dire universale, prendendo addirittura, abbracciando in un unico gesto le stelle, le galassie e tutto ciò che sembra immensamente più grande di noi. L'idea che non siamo soli col nostro dolore, con la nostra produttività, il nostro PIL i nostri piccoli problemi di crescita o decrescita, ma l'idea che sia, facciamo parte di un intero universo che si muove come una macchina luminosa, unica, è un, un grandissimo dono che la musica e l'arte ci offre, perché magicamente c'è uno switch, un, uh, un click attraverso cui uh, è come se noi ci mettessimo sulle spalle dei giganti e… E il nostro sguardo si, si, si dilata. Questo è l'inizio di una guarigione. Non possiamo pensare, e noi parliamo di salute, agli esseri umani come dei malati cronici, in una cura cronica. Noi dobbiamo pensare, iniziamo a pensare ai popoli, ai, agli amici, ai parenti, a noi stessi, come potenziali esseri umani che guariscono. Noi dobbiamo pensare non tanto alla salute, ma alla guarigione, perché poi anche la cura può essere uno strumento di coercizione, uno strumento anche di schiavitù della psiche e del corpo. Non possiamo pensarci come dei malati cronici. L'arte, anche nei piccoli momenti in cui si crea quel magico momento di... di Uh, di, di, appunto di elevazione ti fa vedere la guarigione te la fa intuire quando succede nei concerti quando succede nelle gallerie d'arte quando succede tra due persone gli esseri umani che parlano con, tra di noi mettiamo a, a disposizione la nostra creatività le nostre parole, la nostra voce il suono la nostra voce Ecco allora significa che c'è quell'elemento magico che rende veramente particolare ogni essere umano siamo potentissimi, basta scoprirlo e un regalo ce lo faresti per chiudere questo dialogo? Ah, non vado. <ride> Ti faccio una proposta insolita, tanto essendo come dire un dialogo tra due personaggi bizzarre. Allora, tra le varie cose che, che ci sono attorno, vicino al mio nome, a parte italo-etiope, italo-africana, eccetera, c'è scritto cantante o cantautrice, oltre alle altre cose che faccio. Devo dire che la voce è uno strumento che è alleato, con cui certe volte no, si, si operano questi riti di, di guarigione almeno temporanea. C'è un canto eh, a proposito di suono, no? di suono che, che si allea alla nostra psiche. C'è un canto con cui io inizio molto spesso i concerti. È un canto legato alla visione del vento, a proposito di assenza di, di confini. No? Perché quando io canto in lingue che non si comprendono, parlo di, di, di, di, di storie lontane, eccetera. Io provo, tendo a superare quei confini. Allora se mi viene in mente un elemento della natura che veramente supera i confini, è quello, in maniera molto veloce, è il vento. Il vento veicola lo spirito, il vento veicola... Eh, eh, nel, Nell'immaginario forse più collettivo di tutte le religioni è eh, veicolo di spirito, di pensiero nella forma più alta no, del termine. Allora ho pensato, ma che, che, qual è il suono tra il vento e lo spirito? È una specie di uccello che, che, che libera le ali e fa così più o meno. Egama mahalese la keen maga nefkisi Wedge gaga, oh, a diga, who ectai, oh, a diga, Grazie, grazie Saba, in questo momento appunto uno vorrebbe starti accanto, abbracciarti perché veramente è una voce incredibile esatto. e, e, e spero che non ci siano stati problemi tecnici che non abbiano fatto eh, apprezzare e godere a chi ci sta guardando dall'altra parte, visto che noi da qui non vediamo nulla e quindi non abbiamo idea della platea che abbiamo, che abbiamo di fronte. E ringrazio Saba Saba Anglana, e la testimonial voi. del Network italiano Salute Globale per eh, essere stata con noi oggi pomeriggio. Grazie. Grazie. E e viva poi, il festival eh, della salute globale. Viva il festival lunga vita il e festival! Grazie, ringraziamo sì. il festival che ci ha ospitato. Sì. Poi, appunto, faremo un montaggio di questo pomeriggio e eh, sarà sia sul sito del Festival della salute globale che del network, eh, ringrazio anche l'aiuto alla regia che ci ha comunque assistito in questo pomeriggio Grazie. e eh, il prossimo appuntamento, il prossimo dialogo sarà lunedì prossimo 22 con Giovanni Vecchi e Giuseppe La Terza che parleranno di economia nel post epidemia e quindi buona serata a tutte e tutti e tutti. Arrivederci alla prossima puntata. <ride>